ciao a tutti oggi prepareremo gli spaghetti con filadelfia cotto e zafferano il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono spaghetti filadelfia prosciutto cotto tagliato a pezzetti burro acqua calda zafferano pepe sale e granella di pistacchi per decorare diamo il via alla ricetta per prima cosa cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il prosciutto e fare insaporire per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, lo zafferano, il pepe e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere la filadelfia ed azioniamo il bimbi per due minuti antiorario, orario velocità 1. La crema è pronta. Condire gli spaghetti spolverizzando con granella di pistacchi e pepe nero. Spaghetti con filadelfia, cotto e zafferano. Grazie e alla prossima ricetta!